Calenda maia, ni fuels de faia, ni chance d'au gel, ni flors de glaia ia, iaia, vas vos donna verraia, em plaia, entraia, il gelos camors matraia Ciao rivoluzionario, ecco bentornato su Rivoluzione di Parole io sono stato in vacanza due settimane, me la sono veduta alla grande in montagna con i miei bimbi e sono tornato nella triste realtà di Bologna con 40 gradi e sono qui appunto a fare un video sulla storia della musica. Pensa a te, eh, scherzi a parte, questo video come tutti gli altri è appunto un video dedicato ai principianti della storia della musica cioè quelli che hanno sempre avuto l'interesse appunto per questi argomenti ma magari hanno sempre avuto un po' quel complesso per cui insomma ehm, a volte questi argomenti sembrano cose molto specifiche da detti ai lavori io credo che invece eh, tutti dovrebbero conoscere almeno un pochino la storia della musica perché in realtà è parte integrante della storia took quindi <coughs> andiamo e cominciamo a parlare brevemente dei trovatori l'argomento è vastissimo soprattutto appunto quando ho avuto l'idea di questo video non, in realtà non, non credevo perché avevo l'idea non so delle cose che avevo letto alle medie Sembravano cose molto facili. questi qua che andavano in giro per le corti suonavano queste canzoni amorose e allora mi ricordo che pensavo ah ma sì erano cose smielate la donna angelicata insomma in realtà appunto l'argomento è molto bello, molto complesso e soprattutto è veramente di fondamentale importanza per capire poi la storia della letteratura europea e della poesia. Infatti i trovatori sono i primi che introducono nella musica colta, nella letteratura colta, una lingua volgare. Eh, fino ad allora eh, la maggior parte delle composizioni colte quindi fatte da eh, eruditi erano soprattutto composizioni ecclesiastiche avevano la funzione di eh, glorificare il Signore per questo motivo non era importante che questi brani venissero firmati eh, sono quasi tutti anonimi infatti i canti gregoriani invece da questo punto in poi quindi siamo a cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo in Provenza nel sud della Francia dove appunto compaiono queste prime composizioni colte ma in lingua volgare questa è ovvio è una grandissima rivoluzione eh, perché per la prima volta componimenti di eruditi possono magari non subito ma col tempo eh, arrivare a tantissime persone eh, sono quantomeno scritti in una lingua comprensibile al popolo eh, quindi è ovvio che questo abbia avuto un enorme riscontro. Eh, lo stesso Dante nel De vulgari, De vulgari Eloquenzia, cita e dice chiaramente che appunto l'origine della poetica europea sta proprio qui in questi famosi trovatori. Ma chi sono questi trovatori, questi cantatori anteliteram? Eh, diciamo bene a chiamarli cantautori perché sono esattamente questo: sono persone che scrivono, compongono, scrivono i testi e compongono la musica. Eh, è ovvio che, appunto, per fare questo, nell'epoca, nell'Europa dell'undicesimo dodicesimo secolo eh, si dovesse essere eh, ricchi e nobili tanto è vero che appunto il primissimo trovatore sembra essere stato il duca di Aquitania guglielmo nono grandissimo personaggio grandissimo politico grandissimo militare eh, dell'epoca che tra uno sterminio un complotto e un'occupazione illegale di territori scriveva trovava il tempo per scrivere queste raffinatissime liriche eh, questi testi introducono veramente tantissime novità rivoluzionarie, Abbiamo già detto che sono alla base della nostra poesia europea. Eh, daranno vita subito dopo alle famose chansons de geste, anche queste progenitrici del nostro romanzo, quindi le famose storie di Tristano e Disotta, o il ciclo Arturiano, quindi Re Artù e Cavalieri della Tavola Rotonda, Prosperano e cominciano a diffondersi proprio in quest'epoca. Probabilmente le leggende originarie erano celtiche, sembra che siano celtiche, e si perdono comunque nei, nei, nei secoli precedenti, e fino ad allora erano state eh, tramandate solo oralmente. Eh, mi sembra che fu proprio Chrétien de Troyes, qualcosa di questo genere, che fu un troviere, quindi non era proprio un travatore, a rendere eh, letterarie queste, queste leggende. Quindi cominciava una tradizione che tutt'oggi continua quindi abbiamo detto accanto all'enorme novità che è quella appunto dell'utilizzo della lingua volgare compaiono anche le tematiche profane quindi finalmente la musica colta e gli eruditi cominciano a eh, parlare di qualcosa che vada oltre alla solita tritta e ritritta glorificazione di Dio e della Madonna a proposito della Madonna è interessante questo parallelismo perché è come se da un certo punto della storia in poi la Madonna santa e angelicata si trasformasse nella dama medievale, quindi c'è sempre questo aspetto no? nelle canzoni dei trovatori di, di una donna eh, irraggiungibile, quasi perfetta, quasi eh, diciamo angelicata, eh, ma c'è l'aspetto però del desiderio carnale, erotico, sessuale del, dell'amante. Allora, chiaramente il modello non poteva troppo discostarsi, e quindi quasi tutte queste poesie si basano sostanzialmente sulla delusione amorosa, cioè sul fatto che il cavaliere, pur sapendo di non poter ottenere carnalmente l'amante, la, l'oggetto del desiderio, Continua ad ammirarla ed amarla proprio per accrescere la, la sua virtù. Quindi è un, come dire una sfida di continenza che viene poi sublimata appunto nella scrittura di questi bellissimi versi. Il corpo delle composizioni dei trovatori arrivate fino ad oggi sono qualcosa di più di 2000 quelle con notazione musicale sono circa un 10%. Quindi abbiamo qualche centinaio, 250 circa composizioni con notazione musicale. Questo ci fa, eh, ci dà la possibilità di ricostruire quelle che erano le, le melodie di allora in modo abbastanza preciso anche se non essendoci delle notazioni riferite al tempo e al ritmo eh, ovviamente vanno interpretate, vengono interpretate oggi eh, basandosi so, soprattutto sull'andamento metrico del testo quindi sull'andamento sillabico a livello musicale non sembrano introdurre enormi novità rispetto ai canti gregoriani, sono sempre composizioni monodiche, quindi con un'unica linea melodica, con la differenza però che molto spesso, quasi sempre, vengono accompagnate da uno strumento musicale, allora eh, quelli più in uso erano senz'altro il liuto, l'arpa, il salterio, la ghironda, eh, quindi normalmente accompagnate con strumenti a corda. In ambito invece popolare, oppure relativamente alla danza, venivano usate appunto i flauti, eh, tamburi e percussioni. Eh, questa musica ha appunto la particolarità di nascere e crescere in un ambiente eh, di corte, quindi lontano dagli ambienti ecclesiastici, un po' bigotti diciamo della chiesa romana, e molto probabilmente fu proprio questo che diede molta linfa a questi, a questi poeti abbiamo detto che erano quasi tutti nobili e ehm, anche se appunto ci sono casi in cui alcuni trovatori invece avessero oh, origini più umili e però fossero arrivati appunto a mh, farsi apprezzare nelle, nel, in queste ricche corti aquitane e provenzali appunto per la prima volta si parla della donna quindi abbiamo detto passiamo dalla madonna alla donna cosa molto più accessibile anche se spesso comunque eh, ritenuta inarrivabile, perfetta, insomma quasi mitizzata questa donna, ma però è anche interessante per il fatto che eh, per la prima volta nella storia ci sono dei testi poetici, letterari, di grandi intellettuali che parlano delle qualità della donna chiaramente siamo molto lontani dalla parità dei sessi o dalla parità di, solo di considerazione diciamo tra uomo e donna ma è anche vero che sappiamo che appunto in queste corti anche le donne venivano molto spesso educate alla musica molto spesso si intendevano di musica e un esempio tra tutti che possiamo fare la grande Eleonora di Aquitania andata poi in sposa al re di Francia che fu una grande mecenate e dei trovatori. Addirittura si racconta che un giorno uno di questi trovatori, tra l'altro uno di questi di origini umili, eh, accettato a corte per, le, per la sua capacità musicale, viene subito canciato proprio per la sconcezza dei suoi versi che molto probabilmente erano proprio indirizzati alla gran signora, quindi è ovvio. Sempre onore di Aquitania, mi ricordo, mi sembra che quando partì per la crociata col marito, anche questa è una cosa veramente anche se partirono con due contingenti diversi, una cosa un po' strana, portò dietro proprio uno di questi trovatori, uno dei più famosi trovatori che era Bertrand de, Bernard Bertrand, Bertrand de Ventador, insomma ecco dopo vi metto il nome giusto sotto e questo per dire che appunto eh, venivano tenuti davvero in considerazione questi, questi personaggi non si può comunque eh, non citare alcuni di questi autori che sono circa 500 o 600 vi lascerò appunto un link di un sito bellissimo che ho trovato che appunto eh, dove trovate tutti, i, tutti o quasi tutti i trovatori con le relative liriche, quindi potete divertirvi, andare a aprire appunto queste queste liriche cercare di capire qualcosa. Purtroppo non sono tradotte in italiano, eh, però, appunto da un'idea appunto di come erano almeno la forma strofica, le argomentazioni quant'altro quindi magari vi lascio questa cosa qui. Citiamo giusto quelli più famosi, quelli che, che ritroviamo sempre quando andiamo a cercare informazioni sui trovatori. Allora Abbiamo detto senz'altro eh, Guglielmo nonno di Aquitania, detto appunto il trovatore, eh, sembra stato appunto il primissimo eh, identificato con un conte di Poitou, Poitier sarebbe diciamo oggi e poi mi viene in mente senz'altro Joffre Roudel, famoso più che altro per la nota biografica allegata a una raccolta delle sue canzoni, che racconta appunto questa storia fantastica, cioè di lui che si innamora della Contessa di Tripoli, semplicemente ascoltando dei racconti di alcuni pellegrini che l'avevano incontrata ad Antiochia. Eh, insomma pazzo d'amore non resiste più cosa fa? si arma e parte per una crociata come spesso succedeva all'epoca parte, si ammala arriva praticamente moribondo viene comunque condotto dalla contessa e muore praticamente tra le sue braccia, dopo avergli svelato il suo amore. Lei, così colpita da questo fatto, da questa devozione amorosa, che eh, si converte subito al cristianesimo e si fa, eh, cioè da, prende i voti e si fa monaca. Ecco, storia eh, poco credibile dal punto di vista storico, ma eh, molto indicativa appunto per quello che era appunto questa poetica cavalleresca. Ehm, un altro senz'altro da citare è appunto Bertrand de Bertadorn, come abbiamo detto prima è stato anche lui alla corte di Aquitania, è famoso, uno tra i più famosi proprio perché il corpo delle sue canzoni sono arrivate abbastanza intatte e molte di queste con la notazione musicale e soprattutto per la raffinatezza dei suoi versi, sembra essere stato uno dei migliori a parlare appunto del tema amoroso. E citiamo anche Bertrand de Born, anche lui molto, molto famoso, molto citato in tutte le varie guide, nei vari video che ha visto, ehm, che scrisse la sua produzione eh, incentrata molto sul, sul sirventese, questo tipo di composizione che parlava appunto di temi eh, satirici, politici ed etici o morali, proprio appunto per il suo ruolo politico fu un uomo molto attivo da questo punto di vista e non possiamo non citare Rainbow de Vacheras, quella buffa canzone che vi ho cantato, è una, sua, è una sua composizione e parla appunto della festa del Calendimaggio, è una festa popolare di, di primavera. E che è una delle canzoni in assoluto più famose dei, dei trovatori più riprodotte e più cantate anche oggi. Ultimo, ma non ultimo, il grandissimo Arnaud Daniel, eh, citato più volte da Dante e da Petrarca e addirittura ripreso e tradotto dal più grande poeta del Novecento, quindi da Ezra Pound, che lo considerava addirittura uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Questo è indicativo, e molto interessante perché ci fa capire come quello che è un, uno stereotipo che abbiamo a volte no, rispetto a, a questa produzione eh, sia basato appunto un po' sulla nostra idealizzazione. No? Si potrebbe parlare all'infinito delle varie forme, delle varie so, dei vari sottogeneri della canzone... Eh, ma a me interessava più che altro introdurre appunto al, a te che sei principiante magari non hai mai approfondito queste cose, darti qualche spunto per approfondire se c'è qualcosa che ti è interessato particolarmente o che non, è, non ti è chiaro o che ho spiegato male, eh, dimmelo nei commenti così che io posso prendere spunto per magari fare un altro video più specifico su un determinato argomento e, e, e soprattutto appunto, possiamo creare una piccola community su questa cosa fantastica che è la storia della musica e ricordati sempre di iscriverti, dammi un like eh, a te non costa nulla, a me aiuta molto e niente, ci vediamo mercoledì prossimo sempre su Rivoluzione di Parole